Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale benvenuti in questo secondo appuntamento della rubrica risposte tremendamente oneste. vi ho scritto su instagram seguite su instagram se non mi seguite su instagram mi raccomando luna di x28 pure lì porto un sacco di cosette diverse poi dico quando sto in live tra parentesi aggiungo anche a volte le domande per rubriche come questa era già successo nel primo appuntamento se non avete visto il video ve lo linko qui da qualche parte penso che sia qui sopra credo ma mi avete mandato un altro po di domande molto molto interessanti quindi adesso vado a rispondervi in maniera eh, il più onesta possibile anzi veramente sono pure un po troppo onesto certe volte devo edulcorare un po il concetto ma stavolta andrò così senza filtri leggo la domanda e vi rispondo dove abiti eh, se non si fosse capito dall'accento So di Roma, abito nel litorale eh, Cerveteri, sostanzialmente Cerveteri La Dispoli, insomma quella zona lì Quando organizzi una gara a CCPS5 Vorrei correre con te, ciao saluti Guarda mi dispiace proprio ma purtroppo Io non ho la Playstation 5 E sostanzialmente non corro più su Playstation L'ho fatto per un periodo, ragazzi se, se chi segue quel canale da un po' sa che c'erano Gli appuntamenti eh, settimanali O quindicinali con la community Ma ormai sono passato a PC E non torno indietro perché è veramente un trauma tornare ci ho provato una volta a rigiocare su CC su PS4, è stato un incubo. Che lavoro fai al di fuori di YouTube? L'ho detto tante volte, comunque io sono un informatico, quindi mi occupo di programmazione. Cosa cambieresti nel sim racing? Eh, è difficile questa domanda perché cambierei alcune cose, ma soprattutto cambierei la capoccia delle persone. Una cosa che mi ha sempre dato fastidio è la gente che si prende troppo sul serio e che... Siccome ha magari buoni risultati giocando a un giochetto di macchine, si pensa di essere un pilota, vero? Quelli che nel sim racing eh, ci credono troppo, mi infastidiscono. E un'altra cosa che cambierei è che, tra virgolette, obbligherei i programmatori e le case che producono software di sim racing a implementare obbligatoriamente il cross-platform, il crossplay. insomma. Perché? Eh, vedo su F1 dove hanno fatto questo passo in avanti che c'è molto, molto più gente che gioca insieme. Non c'è più il problema della piattaforma. E questo, secondo me, è una cosa che il Sim Racing ci vorrebbe. Per il momento siamo tutti a compartimenti stagni, anche se la maggior parte gira su PC. Ok, però comunque, sia su console si gioca un sacco di gente e non poter giocare insieme per motivazioni tecniche è un po' una rottura di scatole. Ma F1 Manager l'hai abbandonata, riporteremo a F1 Manager. Ragazzi, allora, come ho detto tante volte, F1 Manager secondo me è un gioco molto carino, eh, poco adatto a essere portato su YouTube. Per meno per come vedo io, e vivo io YouTube. Portare episodi così lunghi, così lenti, sostanzialmente, perché di fatto nemmeno giochi, cioè tu sostanzialmente guardi, è complicato, non mi piace. Lo vedo un gioco molto da live, solo che in live facendone solo una settimana, se non è per forza una corsa, devo una competizione particolare, cerco di portare cose in cui possiamo interagire, non legate per forza alla Formula 1. Non è una scelta molto vincente dal punto di vista degli ascolti, però a me me ne frega niente. Lo vedo un gioco difficilmente... Portabile su YouTube come, come contenuto, perlomeno questa è la mia opinione. Non aiuta il gioco nel fatto che non ti fa salvare magari una gara in corso in un certo punto e poi fartela riprendere. Questo sicuramente non aiuta, però no penso che per il momento non tornerà. Quando porterai gli aggiornamenti di Track Day R? Allora, Track Day R io lo seguo da tanto tempo. Lo sapete, se seguite il canale, eh, ci ho sempre fatto parecchi contenuti è un periodo che il gioco hanno implementato una marea di roba e ogni volta che esce un aggiornamento sia che sia un piccolo update che sia una patch grande io la provo secondo me ha perso un pochino di eh, fluidità è diventato come per farvi un esempio non so se ve lo ricordate quando uscì la prima versione di google chrome era leggerissimo gli mancavano un sacco di funzioni però era un bel browser si poteva utilizzare poi hanno iniziato a inserirci tutte le funzionalità che mancavano, di adesso è super completo, c'è tutto chrome però è diventato molto pesante e anche il track Day R noto un pochettino di... che mi ha perso un pochettino di... sì, mi viene di dire fluidità ma non intendo fluidità del... della motocicletta in sé, proprio fluidità a livello di guida, la sto aspettando che arrivi a una versione o un rilascio che mi dia una bella soddisfazione, per faccio un bel video. Comunque, sicuramente tornerà perché è un gioco che mi piace. Avvocato, non ha domande da farle, ma tanti ringraziamenti a lei, l'ingegnere per le risate. Ragazzi, grazie a voi, come al solito che seguite il canale che seguite i video. Io non posso che ringraziarvi. Non ho altro da dire perché chi passa il suo tempo libero a guardare i video che faccio, devo solo ringraziarlo. Consigli T150 Pro RS. Il T150 assolutamente sì, solo che in questo periodo storico sono usciti tanti altri volanti, T128, il T248, quindi fossi in te cercherei di guardare un attimo cosa c'è in offerta in quel momento, perché sono tutti volanti abbastanza equivalenti, eh, più o meno, però ovviamente se prendi un prodotto nuovo, comunque più recente come tecnologia, c'è più possibilità magari trovi anche una pedaliera un pochettino migliore anche se l'RS però comunque non c'è una pedaliera cattiva però in generale sì comunque trovate un video dove spiego tutti i volanti di partenza qui sul canale volanti per iniziare anche se non è aggiornato agli ultimi infatti volevo rifarlo che moto hai? dunque io ho un majesty 400 del 2004 che me lo tengo più che altro per motivi affettivi diciamo senza entrare troppo nel particolare e poi c'è una scrum 411 Avvocato, tornate in Ferrari con l'ingegnere, tornate ad essere compagni di squadra, vi prego. <ride> Questa non è una domanda, è una richiesta. <ride> e vedremo che si può fare. Oh, questa domanda me la fate un sacco di volte avvocat salve farà mai qualche gara online su f 122 con gli iscritti? un abbraccio no raga per il momento proprio no se devo fare eventi con gli iscritti preferisco farli su Assetto Corsa Competizione su F1 secondo me gioca con persone umane fa avvelenare quasi di più che gioca contro la IA, quindi no per il momento no però faremo sicuramente degli eventi e quelli li farò sostanzialmente sicuramente sul assetto corsa competizione perché è un gioco molto molto valido per giocare insieme online se c'è qualche contatto non è detto che te rovini la gara insomma lo, lo reputo più adatto qual è la più grande bugia che tu abbia detto? io raga non dico bugie una cosa che odio proprio le bugie da quando sono piccolo io non dico bugie eh, Ho tanti difetti ma non questo quindi bugie no e mi è uscito con una ragazza che aveva un alito brutto per fortuna no, mamma mia che brutta esperienza che deve essere. Se vinci un mondiale pilota con l'ingegnere ti fa crescere i capelli? Un abbraccio avvocato, intanto grazie. Non penso ci sia il pericolo, specie questa stagione, ma in generale è un po' complicato. Però se vinco un mondiale con l'ingegnere mi faccio la barba bionda. Cosa ne pensi del mondiale in Qatar? Che una manifestazione importante come il mondiale non andrebbe rovinata per meri eh, interessi economici, tanto che io non lo sto seguendo, proprio zero. Allora, hai mai pensato di chiudere il canale? Perché? No, non ho mai pensato di chiudere il canale, e ti dico perché. Sono una persona che quando c'ha in mente un obiettivo, quando c'è in testa una cosa da fare, Finché non ci arriva non riesco a lasciar perdere. Poi magari mi stufo subito appena che ci sono arrivato, però finché non ci arrivo no, non mollo. Però ci sono stati dei momenti sicuramente in cui i pochi risultati che ottenevo come views, come seguito, eccetera, mi avevano fatto un po' scoraggiare. In quel momento ho capito quanto YouTube sia una piattaforma assolutamente meritocratica, perché se tu mh, fai il giusto lavoro, se tu fai le cose giuste, analizzi bene quello che sbagli e cerchi di migliorare quello che tu devi fare per ottenere dei buoni risultati alla fine i risultati li ottieni quindi chi ha poco seguito chi eh, non riesce ad ottenere risultati su questa piattaforma e si lamenta di eh, presunto Complotti, presunta gente che usa scorciatoie e, e si mette davanti una marea di scuse per uh, i risultati che non ottiene. Secondo me è perché semplicemente non si impegna abbastanza, non studia, non riesce a capire come migliora sia dal punto di vista tecnico che dell'esposizione che delle, dei contenuti che porta perché youtube è una piattaforma assolutamente meritocratica quanto ti rompono le palle gli atteggiamenti degli altri youtubers Eh, questo serie eh, allaccia alla domanda di prima certe volte allora devo dire che innanzitutto youtube italia io lo conosco per quanto bene lo conosco bene per quanto riguarda la parte sim racing ovviamente ovviamente non è che conosco tutto youtube italia ci stanno una marea di content creator che fanno pure dei contenuti molto fighi e quindi in generale non è un social che mi dispiace anzi sostanzialmente è uno dei social che mi piace di più per quanto riguarda il sim racing però i paladini della giustizia e i strafottenti io proprio non li sopporto è una cosa mia io penso che su youtube la eh, notorietà spesso dalla testa ci sono una marea di malati di protagonismo gente che nella vita magari è pure frustrata però qui cerca di prendere delle rivincite verso gli altri eh, io spero e penso di essere rimasto lo stesso dal primo video che ho fatto ad oggi e se un giorno mi dovessi rendere conto che qualcosa di me sta cambiando per, eh, per YouTube chiuderei subito il canale perché è una cosa che odio assolutamente quello che spendi per gli attrezzi, per le gare, li riguadagni con video e sponsor? allora ragazzi, eh, come ho detto l'altra volta, io ho spiegato quanto si guadagna su YouTube sostanzialmente... beh, zero, per so i sordi non, non è un ambiente dove ci si guadagna bene Finché non raggiungi dei numeri importanti, gli sponsor a me, ovviamente, non me pagano e mh, aggiungerei che quelli su cui guadagno qualcosa nelle vendite sono veramente pochi: che sono quelli dei guanti, i guanti Seamount, gli adesivi di Lovely Sticker, ma sostanzialmente sono finiti. Gli brand di cui sono brand ambassador, come Next Level Racing, eh, Simmagic o tutte le cose che ci ha mandato 3 d Rap, che ci ha mandato una marea di roba, tra cui ultimamente la pedaliera in casa, eh, ovviamente sono delle agevolazioni, perché a me mi hanno regalato, hanno regalato il materiale, come sapete, ho detto sempre tante volte. Però io non ci guadagno nulla poi nel propormi come loro brand ambassador, ma pure è giusto che sia così sostanzialmente. YouTube lo fai per soldi o per passione? Allora ragazzi, YouTube lo fanno tutti per soldi, è inutile che ci prendiamo in giro, cioè nel senso che non per i soldi che guadagni, ma per i soldi che ipoteticamente vorresti arrivare a guadagnare. Quello che fa la differenza è che magari io vi posso, eh, cioè posso dare questa indicazione, quando valutate uno YouTuber non è tanto se lo fa per soldi o per passione, perché tutti lo fanno per soldi, ma è quanto il farlo per soldi influisce sui contenuti che porta. E mi spiego meglio. Qui sul mio canale io ho sempre portato solo giochi che mi piacevano e ho continuato a fare sostanzialmente quello che facevo prima di aprire YouTube, cioè fare gare online. L'ho portato qui perché è la mia passione, il racing, il sim racing, eccetera eccetera. È chiaro che la mia idea è che i contenuti debbano funzionare al meglio e se i contenuti funzionano al meglio io ci guadagno di più, è normale. Però non mi sono mai fatto condizionare la scelta dei contenuti da cosa funziona o cosa no. Io portavo F1 quando qui sul canale non funzionava, adesso funziona perché il mondo si è svegliato e si è accorto che ci esiste la Formula 1 giocata, ma io lo portavo a prescinde. Mentre tante volte l'ho detto, per esempio c'è cioè Visio che mi ha chiesto tante volte, un altro canale YouTube, di eh, fare dei video e delle live insieme parlando di F1 reale, e io gli ho detto a lui che non lo volevo fare perché sostanzialmente parlare di F1 reale era come cercare delle views facili, Tanti, ci sono tanti canali che hanno iniziato a parlare di F1 da un giorno all'altro eh, semplicemente leggendo quello che trovavano sui siti e ripetendolo a pappagallo come se fossero esperti e a me sta cosa mi dà fastidio perché non, non sto alla ricerca obbligata delle views ed è anche il motivo per cui non riempio YouTube dei video, non pubblico 2000 video. Ritornando alla domanda, se lo fai per soldi o per passione, io lo faccio come tutti quanti per soldi, però ci metto la passione e il rispetto di chi mi segue, cosa che magari non c'hanno tutti quanti. Ok, adesso ci sono praticamente solo domande di Formula 1. Cosa pensi sul ritiro di SEB della Formula 1 o ritiro di SEB definitivo? Allora, se è definitivo o no, non lo so, perché spesso i piloti eh, non riescono a resistere alla mancanza dell'adrenalina della gara, visto che l'hanno fatto praticamente per tutta la vita, perché arriva a quei livelli, inizia quando ha 3 anni, 5 anni, insomma. Quindi non so se il ritiro sarà definitivo, sicuramente la Formula 1 perde un personaggio importante, a prescindere del livello di guida, ma perde un personaggio importante come comportamenti, come messaggi che veicolava eh, quindi assolutamente un peccato purtroppo il tempo passa per tutti se ritirano tutti e quindi prima o poi doveva arrivare il ritiro anche suo devo essere sincero io ho subito un pochettino più eh, con dispiacere il ritiro di Raikkonen però pure Vettel insomma mi dispiace che se ritiri eh, non so se tornerà però su so sta cosa che non torna non ci metterei assolutamente la mano sul fuoco Avvocato pronostico sulla prossima stagione di Formula 1 eh, se ci avessi la palla di vetro facevo indovino Posso dire che secondo me Red Bull continuerà a dominare, Mercedes magari ritorna in corsa perché nelle ultime gare comunque si sì, ha fatto dei buoni, cioè nella seconda parte di stagione in realtà ha fatto dei buoni risultati. Ferrari bisogna vedere se riesce a confermarsi nei livelli inizio stagione, ma secondo me lo scenario più o meno sarà questo che abbiamo visto adesso. Chi è il talento migliore della Formula 1 attuale secondo te? Allora, se parliamo di piloti a livello di completezza, quindi velocità, costanza, freddezza, cattiveria giusta, eccetera. In questo momento sicuramente Bimbo Minchia è un bel pilota da quel punto di vista, cioè dalla completezza di tutto quello che c'è bisogno per vincere. È un bel pilota a livello di talento di guida secondo me leclerc è più bravo cioè proprio di puro talento di guida però solo il talento di guida per vincere non basta quindi speriamo che faccia cioè speriamo spero per lui perché io non sono tipo ferrarista spero per lui che faccia eh, uno scalino in più e riesca a essere più costante più cattivo eh, più imporsi cioè più carattere perché da quel punto di vista magari gli manca qualcosina. Nudro grande ammirazione per Hamilton, di cui non sono tifoso, però ammiro il talento di Hamilton, che secondo me è stato molto molto sottovalutato, semplicemente perché aveva la macchina migliore, quindi si è sempre detto che era, vinceva solo per quello, invece secondo me è pure un grande pilota, oltre ad averci avuto assolutamente per anni la macchina migliore ma non è stato l'unico che ha avuto la macchina migliore cosa ne pensi di Toto Wolff secondo te oltre alla Mercedes in quale scuderia andrebbe bene? Toto Wolff è un grandissimo team manager un grandissimo paraculo non penso che si libererà da Mercedes perché mi pare che una parte della scuderia sia sua quindi sostanzialmente no, non penso che andrà da qualche altra parte però per come è il suo approccio al lavoro da quello che si riesce a carpire dall'esterno secondo me andrebbe bene praticamente in tutte le scuderie Hamilton o Michael Schumacher? Su sta cosa ci ho fatto un video qui sul canale, quindi lo trovate qua sotto, cioè se, sopra qua, se volete saperlo. Beh ragazzi, con questo secondo appuntamento di risposte brutalmente oneste abbiamo finito, io spero che vi siano piaciute le risposte, se ci avete qualche altra domanda potete scriverla come al solito qui sotto nei commenti. Vi ricordo di seguirmi su Instagram perché sicuramente ne farò un altro prima o poi, se volete farmi qualche altra domanda me la potete fare seguendomi su Instagram. Detto questo, come al solito, vi ringrazio il tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!